Eccolo, eccolo, inizio questo video sul balcone con questo bel muro rosa che si intona ai miei capelli Ormai metà bianchi e metà rosa che in realtà guardate non mi dispiace proprio per niente Qua c'è un bellissimo panorama, adesso posso farvelo vedere che oggi non piove Andate che figata, montagna Allora oggi c'è uno speciale perché finalmente il mio riccio conoscerà il mio cane E quindi tra poco vi farò vedere qual è la prima reazione dei due, come si comporteranno, cosa faranno Ho un po' paura perché ho paura che il cane inizi a leccare pepito e pepito tira fuori gli acule e me lo punge, ho paura, però cercheremo di far mantenere il controllo e la sicurezza a tutti e due prima di farlo voglio condividere con voi una cosa che mi è successa ieri perché sono reduce da una diretta di un giorno intero perché ho iniziato a streamare su twitch ieri alle 10 del mattino, ho finito a mezzanotte ho fatto giusto a pausa pranzo e cena e ci sta sfuggendo di mano la situazione delle dirette su twitch perché l'altra volta abbiamo fatto la penitenza e mi sono dovuto tingere i capelli metà rosa e metà blu, adesso sono diventati metà rosa e metà bianchi. Ieri sera invece è stato assurdo perché a causa di qualche abbonato dovevo indossare una felpa ogni volta che facevano determinate robe. Sembravo un gabibbo. Magari vi lascio qualche clip qua. Sono praticamente quasi stato male. Ora partirà una clip e vi farò vedere quello che succede in diretta che davvero ci sta sfuggendo di mano. Allora, visto che c'è già stato un abbonato, mi infilo la felpa. E qua dobbiamo continuare la sfida. Ogni qualvolta qualcuno si abbonerà Mi metterò una felpa in più Quindi ecco mi faccio qui una felpa Se volete vedermi svenire soffocare, in diretta non meno male che stasera ci sarà Tommy Grazie Pirle per la donazione Infiliamo una maglietta eh? Questa qua è addirittura nuova C'è ancora l'etichetta Adesso vediamo come infilarla Oh madre La mettiamo sopra la felpa ovviamente Ho già preso un'altra eh. Ho già preso un'altra Un'altra maglia, anche questa nuova Anche questa c'ha l'etichetta <ride> Vi ricordo allora Nuovo abbonato Mi infilo una felpa Ogni 200 bit Ho una donazione da 3 euro Mi infilo una maglietta Vediamo come finisco stasera No, basta, Tommy Tommy Oddio Anche questa qua è nuova Tutte magliette nuove Tutte con l'etichetta Come le sto mettendo? Siamo già a tre maglie e una felpa No Tommy basta <ride> Ma come faccio? Oddio Non riesco più a muovermi allora, Prendo un'altra maglia uh, Prendo un'altra maglia Non so quante ne ho già su Ah, allora, Ragazzi pezzo, pezzo forte qua eh. Mi metto un altro paio di pantaloni <ride> Fatemi prendere una felpa Mannaggia voi grondando ma questa come me la infilia? oddio uh, uh, non mi ci sta oddio ragazzi questa è la condizione <ride> oddio se avete seguito la diretta ovviamente commentate con io c'ero che voglio sapere chi c'era Ovviamente chi non c'era andate a seguirmi perché ci stiamo divertendo tantissimo e tutte le sere siamo lì in live Magari proponetemi delle nuove penitenze da fare visto che ho notato che vi piace vedermi tanto soffrire E nulla ovviamente sono qua con la felpa petacolo. perché qua aver bagno dai miei fa un pochino freddo Oggi un po' è uscito il sole, infatti vedete il panorama è bellissimo Però c'è un vento e una temperatura bassa, incredibile rispetto a Milano Il che mi piace perché io adoro mettere le felpe e indossare le felpe Fino a quando non me ne fate indossare 4, 5 più 6, 7 magliette e due pantaloni in una diretta Come avete visto nella clip Allora eccoci qua, d'ora in poi potete anche spammare nei commenti e chiamarmi Barbuto Dolittle Perché ho iniziato a davvero a parlare con gli animali. mani Ciao Spillo, vieni qua bellone, vieni qua, fatti vedere un po' Io ormai sono abituato a prendere il braccio Pepito e tu mi sembri pesantissimo. In realtà sei un cagnolino piccolino, eh? Allora, oggi, io ti dico un po', oggi praticamente conoscerai Pepito, che è il mio riccio. Un po' l'hai visto, più o meno. Perché so che la notte rompe le scatole. Non so se lo sapete, però i ricci sono animali notturni. E il mio riccio, la notte, tutta la notte va sulla ruota. Scava, Non so dove deve scavare, visto che comunque sotto c'è la, la gabbia. Sì, bello, sì. E lui fa gelosona. Appena mi avvicino la gabbia, viene lì e vuole attenzioni. Oggi lo conoscerai, finalmente avrete questo... Vedo che sia entusiasta, vedo che è entusiasta, vedo che gli interessa molto l'argomento. <ride> Bene. Stavo dicendo che oggi conoscerai il pepitone. Avrai, diciamo, questo incontro a quattro occhi, a quattro zampe, col pepitone. Cosa dici? Sei contento? Sei contento? Ok, perfetto. Sei pronto? Eh, eh, eh sì, Pepito. Adesso chiamo Pepito. Mi confondete ragazzi, mi confondete. Allora ragazzi. Ho appena aperto la gabbia per prenderlo. Lui se n'era andato. Guardatelo qua. È già venuto. No, quello non è tuo. Non è tuo quel cibo, ok? Non è tuo. Ok. Adesso lo prendiamo e ti faccio vedere chi c'è. Ciao bello, ciao. Adesso mi caghi? Adesso mi caghi? Eccolo qua. Eccolo. Eccolo qua. Qua c'è il nostro pepitone nazionale. Eh, mi pungi? Oggi siete un po' maleducati, eh? Allora, ecco qua, qua noi abbiamo il nostro pipitone Ciao, ciao bello Allora, il cane già a piano, piano, spillo, piano, piano, piano Qua ci abbiamo il nostro pipitino nazionale Oh, cucciolino Allora, finalmente farò conoscere i miei animali domestici Quello che sta a casa con me a Milano e quello che sta qua con i miei <ride> Spillo e Pepito Ah una roba Alcune persone mi hanno chiesto ma ti sei ritrasferito di nuovo con i tuoi? No Come ho detto nello scorso video Sono venuto qua qualche giorno perché erano da mesi che non li vedevo E non potevo muovermi da Milano per la situazione del corona e della quarantena Adesso finalmente ci si può muovere quindi ho approfittato per venirle a trovare Visto che è da tanto che non li vedo Ciao Pepito Eccoci qua Allora Spillo Tu sei qui Piano piano vieni Allora piano eh Piano No Spillo, piano, perché ti punge? Un po' impaurito, Pepito. Con calma, con calma. Piano, piano, piano. Chi è spillo? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Spillo? Ok ragazzi, conoscetevi. Allora, Pepito lo vedo molto curioso. Spillo lo guarda con aria sospetta. Piano. Piano. Piano ragazzi, bravi così. Marco prendi quella copertina che c'è appena stata Quell'avvicinamento tra tutte e due perché è la copertina perfetta Allora ragazzi Chi è Spillo? Chi è? Chi è? Piano ma chi è? Chi è? Chi è? Chi è Spillo? Ragazzi sto volando comunque è bellissimo vedere come Gli animali nonostante siano di specie diverse Cercano di come dire Ma che cavolo fai Spillo? Gli lecchi il culo Spillo cosa fai? Guarda che quello fa certe cagate eh che ti dico? Stavo dicendo che è meraviglioso come vedere gli animali, anche che siano di specie diverse come sono incuriositi e cercano subito di avvicinarsi, insomma fare amicizia. È bellissimo, io sono un amante degli animali, infatti non per questo ho un bellissimo riccio, il riccio più bello d'Italia se non nel mondo. Oh no, Pepito. Marti! Dimmi! Vieni a vedere, sto facendo amicizia qua. Eh? Che amore! Non... <ride> eh? che No, che riccio. no, non lo so se l'ha capito. Non so se sappia cos'è un riccio, non so se ne abbia mai visto uno. Oh no, spillo chi è? Poverino. Eh, no, non me lo spaventare con questi starnuti, Pepito? <ride> si gira spillo. Che colorino Pepito Io non l'ho ancora visto fuori dalla gabbia. Eh, vai, allora lì ci sono i croccantini. Prendiene uno e prova a darglielo Non tenerlo Adesso ti faccio vedere te Spillo quanto è geloso è venuto qua vicino a me Io chiamo Pepito e si gira lui guarda. Pepito? Pepito? Oh, non si gira più l'ha capito Spillo? Eh, neanche se lo chiamo per nome. Ok allora devi prendere il croncantino ma non tenerlo così perché sennò lui per prendere ti morde il dito Lo tieni così No non è per te Spillo Così? Sì, guarda che quello si sta mangiando la sedia Spillo? Non rompere Pepito. <ride> Spillo non rompermi Spino, porca <ride> poverino. Non da dietro, non da dietro che sennò si se spaventa non te lo prenderà mai Eva. Aspetta, te lo giro io Ma è lui che fa sto rumore? Sì, lui. sì, lui, lui Aversi versi strano Se mi punge Giuseppe No, non, non ti, ti punge. punge, non ti preoccupare eh? Non lo vuole no, Vabbè, glielo messo là lei Lo mangio, lo mangio Eccolo lì che l'ha preso Corri Casino, eh? Eh si, sì, mordicchia, mordicchia lui. La spillo. Mm. Mm. E niente, ragazzi. Ecco qua, piano, piano, spillo, piano, piano, piano. piano Ha paura, paura, paura. paura. Eh, si vede. Paura. Facciamolo fare a lui. No, niente, se ne va. Lo vede così grande, secondo me. Pensa se vede un cane gigante. Mamma mia. Che già, spillo comunque piccolo. Che carino. E lui si nasconde. Se mi va sotto il divano, è un casino e poi non lo prendo più spillo no no no paura Eh perché quando vai da dietro Lui non vede quindi non sa cos'è Se vai da davanti si fa carezzare E dove vai? no dove vai? Dove vai? no no no Ma con calma, spillo. Guarda che me lo stai facendo cagare addosso. <ride> con calma, con calma. no così. <ride> C'è paura anche te, eh, c'è paura anche te, eh? non ti sdrai, eh, non ti sdrai, eh. Poverino, guarda, oh, continua bello. a arricciarsi e poi torna Sì, sì, si si adesso si, si sta avvicinando, piano. Spillo, cazzo che punge eh, ti punge, eh. Però non punge tanto, così. Eh, dipende se si arriccia tanto, così non è tanto arricciato. Perché ti metti sempre davanti? Oh, ti sdrai di fianco? È andato via? No. Si mette lì, lo guarda. Perché c'è lui che sta mangiando. Guardate un po', c'è pure lui che sta mangiando. Sono in simbiosi, incredibile. Incredibile, siete più simili di quanto pensiate. Eccolo. Allora, questo è stato un po' il primo incontro tra Pepito e Spillo. Non li ho fatti incontrare finché non ho registrato il video. A parte che sono qua comunque da un giorno e mezzo. Se ci dovessero essere sviluppi, tipo che iniziano a cagarsi un po' di più, perché comunque li farò avvicinare ancora, ovviamente lo registrerò e ve lo farò vedere all'interno di un altro video. Questo è stato un primo incontro e nulla. Spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. A me personalmente è piaciuto tantissimo farli incontrare. Ci sono anche gli uccellini, potremmo far unire anche loro alla gang che tanto ormai io sono Barbuto Dolittle e nulla noi ci vediamo stasera alle 21 perché ogni sera siamo in diretta su Twitch mi raccomando vi aspetto e poi ci vediamo mercoledì perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle ore 18 esce un nuovo video qua su youtube ciao belli mi raccomando link in descrizione per mascherine felpe petacolo maglie tutto link in descrizione nel primo commento tutti con la felpa di Barbuto sempre piaciuto